buonasera popolo dell'internet e ben ritrovati qui a Pinte di Storia la divulgazione storica per tutti i palati come potete vedere oggi sono da solo almeno per adesso perché con me stasera doveva esserci il nostro amico Piero però è in ritardo La, la è lasciata qua quindi magari comincio a parlare da solo e poi aspettiamo che arriva dunque stasera noi parliamo di... un attimo eh non lo devi di spegnere Ah, lupus in favola, è il dottor Piero! Io mi trovo ad Amsterdam perché volevo far vedere ai nostri seguaci di YouTube dove è nato l'argomento storico di questa serata. Mi trovo praticamente proprio sotto la statua delle Verdier, in piazza Scuì. Qui praticamente è nato il movimento Provo, ovvero la rivoluzione culturale olandese del quale parleremo nel, in questa puntata di Pinte di Storia però quella che vede è una birra, sbaglio! caspita hai fatto presto tornare dall'Olanda eh Michele c'è stato un piccolo problema Sì, piazza Spui era bella, bellissima ma? ma? cioè io ho visto lì la birra no, non potevi lasciare? fresca, bella non poteva certo stare no, che a cascaldarsi. No, no. <ride> sono andato veloce a Schiphol, ho preso l'aereo, basta, sono tornato indietro. Per chi non lo sapesse, Schiphol è l'aeroporto di Amsterdam. Un posto meraviglioso. Però la birra è la birra, ragazzi. Perfetto, allora, diamoci dentro. <ride> spiego perché allora ci sono due motivi principali il primo è perché appunto le maglie dell'Olanda erano all'epoca e sono ancora oggi arancioni e fin qua ci siamo c'è anche la famiglia reale olandese che appunto si chiama gli orange mm -hmm. ma c'è un'altra cosa nel 1971 Stanley Kubrick gira un meraviglioso film che racconta la violenza di quel periodo ed è un cult Appunto, avancia meccanica. Non siamo i primi. Ci tengo a precisare che non siamo i primi a parlare dell'Olanda del calcio totale, a dire avancia cioè, e a pensare all'avancia meccanica. Non siamo i primi, non saremo gli ultimi, probabilmente. Eh, Vabbè, però, parliamo a questo punto le, proprio brevemente dell'Olanda. Oggigiorno, quando noi si pensa all'Olanda, pensiamo di diritti civili, controculture giovanili, la massima libertà di espressione, Masse di stile di vita. Il nostro più tollerante d'Europa ad oggi. Esatto. Però tutto questo negli anni sessanta era leggermente diverso. Tant'è vero, ma giusto un po': tant'è vero che la maggior parte dei capoccioni dell'Olanda dell'epoca, dei capi di governo, di stato vari, erano pensate ex collaborazionisti dei nazisti. Non bisogna fare di tutto un fascio però a Londra era presente la regina d'Olanda e tutto il governo olandese, la regina Guglielmina, che è stata uno dei personaggi più che hanno detto noi con i nazisti non ci vogliamo stare, meno collaborazionisti, e ha anche obbligato in un certo senso gli olandesi a non collaborare, con uh, i nazisti senza riuscirci. Diciamo che li ha tacciati come traditori tutti sì, i collaborazionisti. Esatto, Quindi credo... l'Olanda era proprio un paese in cui c'erano i due estremi: i collaborazionisti sì. e ovviamente chi li combatteva. Quindi, da un paese del genere, non poteva non nascere un movimento come i provos, che letteralmente significa i provocatori. Sono nati ad Amsterdam. Tu mi spiegavi che ero in Piazza Spui nel 1965 in sostanza che cos'erano questi provocatori sono cioè, famosi questo loro la loro caratteristica principale mm -hmm. era quella che per i vent'anni dopo la guerra mm -hmm. che cosa succede loro non... hanno un meccanismo mentale nella loro testa che non gli fa parlare di quello che è successo nei primi anni di guerra. Rimozione, una rimozione totale della memoria quindi i provost cosa vogliono? Vogliono che, per l'appunto, questo meccanismo mentale fosse rimosso. Che santi! E infatti è proprio a questo che loro mirano quando cominciano a riunirsi ad Amsterdam nel 65. È un praticamente, movimento che anticipa di parecchi anni, di ben tre anni, quello che succederà in Francia nel 68. Tant'è vero che quando poi in Francia quei movimenti nasceranno, si può dire che l'Olanda c'era già passata. Io dei Provos mi piace ricordare oltre che le loro <ride> battaglie simboliche, come il donare una mela a chi, ai passanti, girare in bici. La mela è un simbolo. Certo, cioè, come la bicicletta. Come la bicicletta ancora oggi, Ancora oggi, sui canali di Amsterdam, le biciclette ce ne sono tantissime. Si può dire che Amsterdam è il luogo principe delle biciclette, in Europa almeno però non abbiamo ancora detto quali sono i fondatori di questo movimento si trattava ovviamente di giovani eh, dalle tendenze lievemente anarchiche diciamo i cui nomi sono ovviamente molto ostici per chi parla una lingua romanza come noi infatti me li sono scritti, perdonatemi però non era, proprio, era impossibile per me ricordarli a memoria i fondatori sono Robert Jasper Grothwald, vedete già questo cognome, Personale. Roel Van Duin, e Rob Stalk. I Progos si fanno notare nella storia d'Olanda, a parte per qualche loro scherzo goliardico in piazza, soprattutto per quello che avvenne il 10 marzo del 1966. Ovvero quando accolsero il corteo nuziale della principessina d'Olanda con petardi, beh, diciamo botti degni di Capodanno. Perché era una contestazione contro il neo-sposo, il marito di questa principessina? Che altro non era che un ex Hitler-Judenberg, cioè un ex. Quindi tu pensa un po' come era, com era la situazione, tra l'altro, Olanda esatto. e Germania sono molto vicine sono anche molto legate storicamente. Sì, eh, esatto. Però, diciamo a questi ragazzi non andava giù che il futuro sovrano d'olanda potesse essere in qualche maniera collegato alla germania no no un nazista che fosse un, tedesco, non è un problema, che fosse un ex nazista questo abbiamo visto era il contesto dell'olanda degli anni sessanta ed è in questo contesto di trasformazione, di ribellismo, di anarchia, di, di riforma sociale to che nasce un altro tipo di riforma, una riforma calcistica, che adesso il buon Piero ci va a illustrare, giusto? In questo contesto sociale molto particolare, molto diversificato, nasce la controcultura, Amsterdam diventa una capitale molto tollerante, che cosa succede? Nasce una generazione di calciatori molto forti. Però questi calciatori avevano bisogno per esprimersi al meglio, perché non sono i primi. Però avevano bisogno di due catalizzatori per esprimersi al meglio. Uno in campo, e ce l'abbiamo, e l'altro in panchino. Immagino che aveva anche questo, altrimenti non... Eh beh, non è bene, poteva essere anche un presidente, per quanto ne, ne sappiamo noi. Vabbè, ah e chi sono questi famosi catalizzatori? Uno è Johan Cruyff. Mm -hmm. Secondo me uno dei principali calciatori, forse il più forte calciatore europeo della storia di tutti i tempi, insieme a un altro mio amico, ovvero Ferenc Puskas, di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa. Sì, nella terza puntata, infatti. Ecco. E l'altro ha uno strano nome da console ro dell'antica Roma, però per comodità espressiva tutti lo chiamano Rinus. Si chiama Rinus Michels. Mm -hmm. Johan... È un personaggio un pochino particolare. Lui nasce a Betondorp, che è un sobborgo di Amsterdam. Guarda tu i casi dove sorgeva il vecchio stato dell'Ajax, ovvero il Demer. Era proprio un destino segnato il sì, suo. È stato la casa dell'Ajax e la Betondorp fino al 1999, quando poi è sorto il nuovo Amsterdam Arena per gli europei del 2000. L'hanno definito addirittura il Pelé bianco, per quanto lui era forte realmente ed era quindi paragonabile era la risposta europea a Pelè però attenzione come abbiamo detto c'è bisogno di un altro catalizzatore che sta qui in famiglia. panchina. lui come abbiamo detto si chiama Marinus Jacobus Hendricus Michels. tu dici madonna mia che nome che padre, hai ragione quando definivi come un antico console sì, tutti nomi. Un console dell'antica Roma per comodità espressiva lo chiamano tutti i Linus. Lui ha una visione del calcio fenomenale. E mi spiego, se oggi in un'università mettessero l'insegnamento filosofia del calcio, potrebbero mettere lui ad insegnare. A... Cioè per lui da... i giocatori devono essere in grado di svolgere qualsiasi ruolo. Ovvero l'attaccante deve andare in difesa, il difensore deve andare all'attacco, il terzino deve crossare se non sbaglio era quello che viene definito in olandese total football sì, esatto il calcio, totale. il calcio totale i risultati cominciano a vedersi l'Ajax arriva in finale di Coppa dei Campioni Aperta e chiusa parentesi, ricordiamoci che tra il 70 e il 73 l'Ajax ha praticamente dominato nella Coppa Campioni, uh, dando La mai... per tre anni consecutivi: dando schiaffi in ogni ferente a squadre ben più titolate. Quindi, beh. Nì, perché comunque c'è da dire che gli albi che c'erano negli anni 70 non ci sono oggi certamente, certo. certamente, però Era l'Ajax ha comunque fatto bene anche dopo il calcio totale l'Ajax degli anni 90 per esempio comunque la prima finale che l'Ajax gioca in questo periodo qui è quella che gioca col milan al santiago bernabeu che perde però uh -huh. perché comunque è una squadra più esperta e il milan di gianni rivera che qualsiasi appassionato calciofilo italiano conoscerà sicuramente anche i non calciofili, secondo me gli anni gianni rivera e gianni rivera però si rendono conto tutti quanti però questa squadra è proprio forte ha qualcosa dentro ma non solo lei tutto il movimento calcistico olandese ha qualcosa di particolare Di fatto, l'anno dopo vinceva una squadra olandese, non l'Ajax ma il Feyeno Dall'anno successivo è appunto un dominio dell'Ajax La prima finale è un passaggio di consegne per intenderci Perché comunque ad allenare il Panathinaikos di Atene, squadra per sale c'è un certo Ferenc Puskas Ah, vedete! A te dice niente! Eh, eh, qualcosa no. me la dice nel festi Eh, cioè, quindi... Truifi in campo, Puskas in panchina... E tu dici... Boh... C'è Rinus Michels sull'altra panchina Il Un confronto di filosofie calcistiche? Sì, praticamente Però adesso non, non far soffrire troppo i non calciofili che ci stanno seguendo... Arriviamo al 73, quando in pratica l'Ajax dei campioni si sfalda, per sì. ragioni che non staremo ad analizzare, e nasce però l'Olanda dell'Arancia Meccanica. Nasce! L'Arancia Meccanica, e mi spiego, sono sette concerti, sono sette partite, sette concerti, sette concerti sinfonici, delle quali però, a me piace sottolinearlo, la più bella è l'ultima. Perché raccontacela un po'. Però dura solamente un minuto e 18 secondi. È breve? È brevissima, è strano, ma è così: è brevissima. Perché praticamente nella finale con la Germania Ovest, dopo aver allegramente superato fasi eliminatorie, come se non ci fosse un domani, mm -hmm. pareggeranno solo una partita. Ma quella partita tutti se la ricordano perché il Cruyff dava spettacolo con la sua Cliff Dry. Per chi non lo sapesse, andatevi a cercare i video su YouTube perché è veramente uno spettacolo per gli occhi. Appunto. Il 7 di luglio del 1974 si gioca un'ennesima finale di Coppa del Mondo. Tra l'altro, Michele, c'è una piccola curiosità, non so se è presente, è la prima volta che c'è il trofeo della Coppa del Mondo così come noi lo conosciamo. Cioè quello che abbiamo sollevato a Berlino nel 2006. Esatto, okay, perché proprio quello lì. Perfetto. Eh. Il primo minuto contiene non aveva visione. Di calcio Michelsiano, passo la palla e non te la faccio prendere. Sembra non succede niente, ma è tutto intenzionale perché poi alla fine la palla arriva a Cruyff e dopo un minuto hanno già un calcio di Vigore a favore. La Germania sembra tramortita però la conosciamo la Germania anche se va in svantaggio dopo un minuto non è che molla così facilmente. Infatti Mentre gli olandesi, come fanno in molti, che giocano comunque bene, prendiamo il Barcellona di oggi, cominciano a guardarsi allo specchio, i tedeschi giocano, giocano, giocano, a metà primo tempo riescono a trovare il gol del pareggio. Grazie a un altro calcio di vigore. Nel, verso la fine del primo tempo, sull'1-1, i tedeschi continuano ad attaccare. Strana questa cosa, perché comunque l'Olanda non riesce a giocare come vorrebbe la palla arriva al centro dell'area a uno dei più grandi bomber della storia ovvero Gerhard Müller che la mette dentro ed è gol. 2-1. Il secondo tempo ahimè realmente non si gioca perché agli olandesi servirebbe qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno. Rüff è più una seconda punta per i termini che possiamo usare oggi non è la rapace da avere a come appunto Card Mio le più Penzaghi. E quindi per gli olandesi non c'è nulla da fare, saranno sconfitti. E insomma, anche questa squadra fantastica, fortissima, calciatori proprio di quelli che chiunque vorrebbe nel proprio eh. Wunder Team. Sì. Ma anche stavolta il risultato a casa non si è porta? No, ahimè, no. Se ci pensiamo, l'Olanda del 74 è un pochino come la Ranguria di cui abbiamo già raccontato quella del 54. È vero, Tra l'altro, ora allora che me lo fai notare, hanno perso con la stessa squadra! Con i tedeschi! Beh, come direbbe Adam Cadmon? Coincidenze. Io non credo. Vabbè, lasciamo che questo rimanga l'ambito di Adam Cadmon per ascoltare, per vivere quella squadra, ma non solo quella squadra, un po' tutto il mondiale del 74, vi direi, andatevi a vedere le storie mondiali di Federico Buffa, che ha tra l'altro lo stesso nome della nostra puntata di oggi, ma ne vale la pena, realmente, starà sicuramente su YouTube, il... Va bene, va bene, grazie Piero di avercelo detto, noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione anche per questa sera, noi vi salutiamo, ci rivediamo qui con la prossima puntata del prossimo mese, continueremo a bere ancora con nuove storie e una nuova birra ovviamente. Salute! salute.